Buongiorno a tutti! Allora, stamattina facciamo il riso integrale con la pentola a pressione. Um, chiamato in ufficio, chiamato la mamma, ha detto mamma oggi cucino io, ci metto niente, faccio il riso. E Allora ho pensato facciamo vedere i nostri amici come si fa. È veramente, veramente molto semplice. Adesso eh, giro la telecamera e vi faccio vedere gli ingredienti che ho preparato e lo strumento, la pentola a pressione. Allora, eccoci qua, intanto vi saluta Scila, fai un saluto Scila, ciao ciao. <ride> allora, dunque, aspettate perché se caretto il cane poi non posso ah, cucinare, eh, Scilozza. Allora, dunque, pento la pressione della nonna, eccola qua, o della mamma, ce la stiamo discutendo se me l'ha regalata lei o l'ho ereditata. Comunque, come vedete, molto semplice, quelle un po' vecchiotte. Allora, pentola a pressione, riso, riso ehm, integrale, quello un po' più umido, quello sale grosso, scusa, sale, perdonatemi, sale un po' grosso, umido, quello integrale. Riso, riso integrale, mi ha consigliato ehm, la mia amica Santina del centro botanico di Vincenzo Monti, mi ha consigliato il riso integrale biodinamico delle cascine orsine allora intanto qua vedete il mio bicchierino che è quello per le misure apro il riso ok, vado un po' piano e un po' traballino perché sto usando la mano sinistra perché con la destra sto tenendo in mano la telecamera, vediamo se riusciamo allora facciamo la misura, sono Due bicchieri, ok? Allora, i bicchieri, dunque, abbiamo qua il nostro scolino, poi gli diamo una sciacquatina, quindi uno, poi due, ok, perfetto. Sarà così facile vi stupirete Due Ok Poi Sciacquare il riso Ops. Allora Sciacquiamo il riso Lo sciacquiamo Per benino Ok Il riso Sciacquato perfetto poi due allora per ogni bicchiere di riso nella pentola mettiamo eh, un allora uno, uno e mezzo per ogni bicchiere di riso uno e mezzo di acqua quindi abbiamo messo due di riso tre di acqua uno allora, vedete ci stava anche mettendo di più perché passo dalla lavandina alla pentola poi <ride> tre ok tre bicchieri di acqua il riso che adesso lo avvicino alla pentola così non faccio acqua dappertutto ok eccoci qua nella nostra pentola mettiamo il riso Perfetto, eccolo qua. Abbiamo messo acqua, riso in pentola. Adesso mettiamo una manciata di sale. Adesso faccio una presa un po' importante. La vado a occhio, faccio così e poi una presina un po' più piccola. Tenete conto che questo sale è più sano ma sala un po' meno. Adesso non esagerate, però sale. Ok, adesso abbiamo pronto, mettiamo il coperchio, ok, il coperchio, chiudiamo la nostra pentola, la mettiamo sul fuoco, ecco qua, ok, mettiamo la pentola sul fuoco. Eccoli Pentola su fuoco Valvola giù Poi ogni pentola ha il suo coperchio <ride> Come si dice E in questo caso ancora più vero Ogni pentola a pressione ha il suo coperchio Quando inizia a fischiare Mettiamo il contaminuti Qua Il nostro fantastico contaminuti di famiglia All Alla mia età questo contaminuti è stato acquistato e usato per eh, i cibi macrobiotici dei miei genitori quindi è degli anni 70 vedete il colore tipico degli anni 70 ce ne ho due, due che vado matta per questo tipo di, che c'è un bel drin drin ok appena fischia appena qui inizia a fischiare abbasserò il fuoco e metterò 25 minuti dopodiché il riso è pronto lo lascio lì Finché non sono pronta a mangiare, poi lo mangio. Bene, spero di esservi stata utile con questa preparazione di riso integrale. e A presto, un abbraccione. Aspetta come mio solito, con un mega bacione. Ciao a tutti. Uh, che mi cade la telecamera. Ciao. Eccoci qua, vi disturbo pochissimo. Ehm, sta fischiando. Sentite? Bene questa è la pentola che fischia, adesso come vedete. Eh, sentite che roba! Ok, abbassiamo un pochino la fiamma. Il fischio si riduce a un sibilo, quindi lo riconoscete perché diventa sibilo. Ok, lo sentite? Fiamma bassa e come abbiamo detto. 25 minuti, ok? Allora, 25 minuti, come siamo arrivati ai 25 minuti? Quando voi guardate la ricetta, adesso guardiamola insieme, se troviamo dove c'è scritto, di solito cottura, ecco qua, dice, tolgo l'elastico così leggete anche voi. Allora, questo pacchettino dice cottura circa 60 minuti a fuoco lento, ok? La pentola a pressione di mezzo tempo di cottura Quindi 30 minuti Io faccio 25 perché poi Come vedete ho scelto 25 Perché poi Metto eh, Lascio lì finché non, eh, non la servo Quindi ha un altro po' di cottura di suo Ok? Ci vediamo dopo che vi faccio vedere Com'è venuto il riso Saluto mm. Ciao Ciao ciao a presto